Ultima presenta il modo più semplice e veloce per generare nuovi token sul mercato, il Farming. Il Farming di Ultima si svolge tramite un software speciale, una farm di farming e presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto, il funzionamento della farm e l'estrazione dei token sono assolutamente trasparenti. Sai sempre quanti token otterrai ogni mese durante l'intero periodo di estrazione dei token nella farm e puoi gestire facilmente l'entità del profitto. Puoi facilmente aumentare il volume di estrazione di token in qualsiasi momento facendo l'upgrade della tua licenza di farming e aumentando le dimensioni e la capacità della tua farm. Tutto è nelle tue mani! In secondo luogo è veloce. Puoi iniziare il farming direttamente dalla dashboard del tuo account personale o installando un software speciale sul tuo dispositivo personale. Per iniziare basta registrarsi, acquistare una licenza e congelare i token ultima per 3 anni. Il farming inizierà automaticamente e la prima transazione verrà accreditata sul tuo saldo dopo 30 giorni. In terzo luogo, il farming funziona in modo autonomo. Tutto ciò che devi fare è acquistare un prodotto e poi la blockchain farà tutto per te. Essa inizierà a creare nuovi token entro due anni. In quarto luogo, il processo di farming è facile da gestire. Utilizzando uno speciale calcolatore, puoi facilmente calcolare quanti token possono essere caricati nella farm ed estratti durante il periodo di farming. I token estratti possono essere utilizzati immediatamente in tutti i prodotti dell'ecosistema Ultima. Puoi venderli su un exchange, utilizzarli per ricaricare la tua carta di debito crypto, per fare l'upgrade delle tue licenze di farming per pagare beni e servizi sul marketplace. Puoi avviare subito il farming del token Ultima acquistando una licenza e congelando i token nella farming unit su ultimafarm.com Prima inizierai il farming, maggiore sarà il tuo profitto La velocità di estrazione è molto alta, ma diminuisce di settimana in settimana, quindi inizia a estrarre il prima possibile Non perdere l'occasione di ottenere il massimo della tecnologia di farming